sono candida e benvenuti sul mio canale nel video di oggi voglio fare la decorazione di un uovo di pasqua mm, potrebbe sembrare un po precoce perché in effetti manca ancora un po di tempo però eh, in effetti il tempo passa in fretta se uno vuol fare un pochino di decorazioni eh, sappiamo che il tempo ci va e quindi ho deciso di, eh, di fare questo, questo tutorial oggi anche perché se riesco vorrei farne un altro con uh, su come decorare un uovo diverso e spero di riuscire a farlo, comunque eh, in questo caso l'uovo che farò, farò oggi è una cosa semplice e con pochi, e con pochi elementi, e ho deciso di non utilizzare paste, di non utilizzare cose strane che magari, che magari non si hanno, ma cose che diciamo che si possono tranquillamente avere, avere in casa senza, senza dover magari far fatica a reperirle. Quindi utilizzerò un uovo di polistirolo che eh, in questo caso io ho già, per, non, non, per, per diciamo, saltare un po' le parti più noiose, passato con un pochino di carta seppia che non è fondamentale ma se volete togliere un po' tutte, tutte le righe, passarlo con della carta seppia sottile e poi ho praticamente eh, pitturato con dell'acrilico bianco, semplicissimo. Bianco perché bianco è il fondo del tovagliolo che ho deciso di utilizzare e quindi l'ho fatto semplicemente bianco poi ho idea di andarlo a sporcare con un po' di colore vediamo se, se riesco a farlo come, come, come mi è venuto in mente quindi eh, niente, devo semplicemente strappare due particolari perché ho intenzione di decorarlo sia sul fronte che sul retro in modo che, che rimanga bello da tutte e due le parti quindi strappiamo il tovagliolo perché come vi ho detto, ormai lo sapete a memoria, bisogna sempre strappare il tovagliolo per evitare che quando lo andate ad incollare si veda il netto, la differenza tra il tovagliolo e il supporto. Se tagliate con la forbice vengono fuori delle linee nette che poi si vedono una volta incollate, se invece lo strappate praticamente eh, il, il contorno si va a perdere con il vostro supporto. Quindi stacchiamo, stracchiamo due particolari, così, li fate più piccoli possibili vicino al disegno, anche se bianco su bianco in questo caso non c'è nessunissimo problema perché non si vedrà il, il distacco. E poi chiaramente andiamo a recuperare solo uno dei tre veli del tovagliolo, in modo che Abbiamo praticamente la parte proprio più sottile sia in un caso che nell'altro così vedete questo infatti si vede il disegno anche a rovescio a questo punto andiamo ad incollare i nostri due particolari allora prendiamo la colla che non ho preparato Quindi una colla per decoupage qualsiasi che avete oppure se non avete la colla per il decoupage con i tovaglioli potete utilizzare anche la Vinaville, l'unica cosa deve essere molto diluita perché il tovagliolo è molto molto delicato e quindi se mettete una colla troppo spessa rischiate di, eh, di strapparlo mentre lo incollate se invece la colla è, è, è molto molto leggera molto fluida questo non succede quindi facciamo così andiamo a mettere il nostro tovagliolo sia sul fronte ora dal momento che stiamo utilizzando un tovagliolo che quindi è sottilissimo non c'è neanche bisogno di mettere la colla sotto il tovagliolo perché tanto praticamente essendo così eh, così leggero la colla passa subito nella parte posteriore e il tovagliolo si, si incolla perfettamente fosse già stata una carta di riso vi consiglio di mettere sotto uno strato di colla, sopra la carta di riso e poi di nuovo ricoprire il tutto con uno strato di colla, così siete sicuri che non si stacca. Sempre, come dico sempre, insistiamo qui sui bordi, così siamo sicuri che rimane tutto più, più ben attaccato. Dopodiché facciamo la stessa cosa andando a incollare diciamo a specchio dall'altro lato quindi diciamo qui ecco adesso è un po' più difficoltoso perché non posso mettere le mani dietro perché c'è la colla fresca ma si può fare lo stesso tanto l'uovo è piccolino quindi riusciamo lo stesso a fare l'operazione senza difficoltà la colla come dico sempre dal centro verso l'esterno in modo da far uscire eventuali bolle d'aria e da non creare i pieghi. In questo caso il disegno è piccolino, quindi eh, non ci sono problemi, ma se il disegno fosse stato più grande questa è un'operazione fondamentale, altrimenti rischiate di creare delle bolle all'interno e anche delle pieghe. Invece sempre dall'interno verso l'esterno, così. In questo modo vedrete che non avrete problemi ok quindi abbiamo incollato vedete i due pezzettini di tovagliolo da ambo le parti ora io lo lascio proprio semplice così altrimenti anche per non perdere tempo altrimenti si potrebbero ancora ritagliare dei rametti ed aggiungere per abbellirlo ancora un po però direi che così già eh, non mi dispiace quindi allora prendiamo un supportino va così posso, posso tenerlo posso aspettare che si asciughi un attimino nel frattempo chiudo la colla se non mi si secca e cosa facciamo allora volevo passare allora vi faccio vedere che non si vede praticamente la differenza tra il tovagliolo e eh, il supporto perché come vi dicevo bianco su bianco non, non c'è problema però eh, potrei ancora fare una cosa giusto così per dare un, uh, un tocco in più di prendo del rosa che in questo momento non ho del rosa non ho del rosa acrilico o forse sì, no mi è venuto in mente mm. vediamo un po' eh, questo perché come dico sempre non sempre mi preparo le cose ho questo rosa frappè che è leggermente scuro però proviamo a fare una cosa allora lo diluisco con del bianco O meglio Mettiamo Il bianco Ma ne basta pochissimo Perché ho intenzione proprio di fare una cosa Adesso vi faccio vedere È proprio una puntina Non esce quindi Proprio una puntina perché Ho paura di fare un disastro Adesso se schiaccia un po' di più no allora facciamo così infatti si sì è un po allora prendiamo un tamponcino ho ecco, intenzione è di usare un tamponcino come questo quindi io vado a prendere proprio sporcare ecco sporcare appena appena così perché secondo me è già più che sufficiente infatti vedete per creare una tonalità sì, già abbastanza. E vado proprio a... Ecco, tamponare così intorno. Ma proprio sto facendo una cosa che non si vede quasi, eh? Ma proprio giusto per... Così, per dare un ciccinino di colore, per non lasciarlo proprio bianco, in questo modo qua. Tanto poi andrò a sfumare un pochino i fiori, E, e comunque rimarrà più si sta asciugando nel frattempo ok anzi facciamo così infatti l'ho toccato e ho fatto un mezzo disastro andiamo a mettere uno stecchino qua sotto così ok, allora facciamo così mettiamo uno stecchino ecco così non sono costretta a toccarlo e non rischiamo di fare danni ok in questo modo qui ho giusto voluto sporcare un pochino posso anche andare un po' sopra i fiori tanto lo sto facendo talmente leggero che ok fatta questa operazione voglio farne ancora un'altra però voglio allora a questo punto aggiungo un po' di colore più scuro con questo pennellino qui eccoci bagno con dell'acqua perché voglio proprio fare allora voglio ecco così voglio no devo appoggiarlo perché facciamo così no così mettiamo questo sotto così non sporco ok tanto faccio una cosa molto veloce ecco voglio proprio sporcarlo con oh, disastro disastro disastro eccoci <coughs> ok salviettino umidificato mi raccomando sempre a portata di mano perché vedete che che risolve in tante situazioni non volevo appoggiarlo perché se sennò... no sì, va bene anche così perfetto questa era l'idea di spruzzare con un po' anche se sono un po' di più mi piace lo stesso va bene così ok magari se siamo proprio andati sul disegno nulla ci vieta di vedete togliere perché tanto con la salviettina umidificata si riesce sempre a recuperare molto bene ecco, guardate ok qui è colato, lo togliamo sì, l'ho fatto un po' troppo un po' troppo liquido però anche perché usando quel pennello avrei dovuto usare due mani ma non volevo sì, diciamo che così va bene tolgo ancora qua ok, quindi questo è il mio uovo con un po' di schizzi di colore un po' più scuro adesso devo un attimino asciugare magari asciugherò un po' col phon per fare più in fretta ok, mi sono aiutata col phon per fare più in fretta ad asciugare il tutto adesso come ho deciso di decorarlo dunque, semplicemente ho voluto provare allora, ho preso della garza, proprio la garza medica e l'ho eh, sporcata, l'ho già dovuto fare perché altrimenti eh, perché ho dovuto dargli il tempo di asciugare. L'ho sporcata con, del, eh, con dell'acrilico chi, dell grigio chiaro diluito con tanta acqua in modo che diventasse un colore molto fluido. Ho sbagnato la garza, ho sporcato la garza, l'ho strizzata e l'ho fatta asciugare. Ed è venuta, vedete, di questo colore così grigino. E adesso pensavo di adesso provo eh. vediamo un po' se viene com'è di fare delle striscioline faccio così di tagliare delle strisce che voglio semplicemente andare a mettere sul laterale del, del mio uovo allora quindi prendiamo la mia striscia così la vado un pochino a stressare neanche più di tanto, tanto la posso arricciare quando, quando gli metto poi la colla, così sì, allora proviamo eh? vediamo un po' se quello che ho in mente viene una cosa carina allora io adesso vado a mettere la colla qui sulla parte laterale dell'uovo facciamo così facciamo un pezzettino alla volta così vediamo un po' quello che è terrei una larghezza boh, di questo tipo, per esempio, adesso vediamo e poi vado ad incollare la mia garza, così in maniera un po' irregolare la stropicciamo un pochino, tanto la garza appena la, la mettiamo qui sul vedete si, così, si attacca subito quindi la vado a stropicciare e a mettere su tutto il bordo in questo modo da capire come fare per ok bisogna toccarla meno possibile perché altrimenti vi rimangono appiccicate anche le mani in questo modo qua ok poi aggiungiamo ancora un po di colla piuttosto nei punti dove riteniamo sia necessario così adesso mi pulisco un po le mani perché si sono riempite di colla e quindi sono appiccicosissime mettiamo intanto la mia pallina qui dove è la salviettina qua trovo un po' di colla dalle mani ok e continuo con quindi vado ad aggiungere ancora la colla facciamo un pezzettino alla volta così si sì, colla bisogna metterne anche poca perché tanto non è necessario riempire tutto di colla allora qua sul, sulla parte superiore lascio un pochino ecco direi che così va bene lascio un pochino meno arricciato perché poi dovrò andare a puntare una decorazione quindi non sto lì a, a creare troppo no, troppa arricciatura in quella parte invece sul laterale possiamo sbizzarrirci un po' di più quindi mettiamo la colla fino al fondo così ok prendiamo l'altra striscia che ho fatto che non l'ho neanche aperta così sì. e continuiamo ripartiamo da qui e continuiamo a fare le nostre ricciature in questo modo ok e ad incollarla si sì, sembra complicato ma in realtà si attacca immediatamente perché la garza veramente si presta benissimo a fare questi lavoretti qua ecco senza farlo apposta direi che anche della misura giusta boh, questo è un caso eh in caso fosse più lungo se fosse, fosse più corto la aggiungete e fosse più lungo chiaramente la tagliate la tagliate con la forbice ok quindi questo è quanto abbiamo inserito la nostra garza tutta stropicciata intorno al nostro vetto così mi stavo chiedendo se no, basta così se bastava così oppure se dovevo aumentarne un po' ma direi di no perché a questo punto dopo gli faccio anche provo a fare un po' di sfumatura che così la mette ancora più in evidenza quindi direi che va bene così ok adesso mentre si asciuga vi faccio vedere cosa avevo in mente ancora di usare come decorazione sul, sul laterale. Allora, ho preparato, semplicemente, visto che stiamo parlando di un ovetto di polistirolo, ho preparato degli spillini, io ho gli spilli corti, perché in, in un periodo della mia vita eh, ho praticamente fatto di tutto e di più con il, eh, come si chiama, il patchwork senza, senza filo. Quindi con la stoffina tagliata, fatta a ventaglio, a ciuffetto e quindi ho fatto palle di Natale, tutte le mie palle di Natale sono fatte così, uova di Pasqua, tutta una serie di, di animaletti decorati e quindi eh, mi ritrovo ancora una scatola piena di questi, ve li faccio vedere da vicino, ehm, spilli corti che servono proprio per fare quel tipo di lavorazione. Ma se non avete lo spillo corto, chiaramente lo spillo lungo va bene lo stesso, tanto l'uovo alla profondità giusta per supportare anche lo spillo lungo quindi cosa ho fatto ho inserito nello spillo lungo una paillette e una perlina e pensavo avevo delle paillette rosa delle perline bianche chiaramente tutto è poi relativo perché dipende un po' dal, dal, dal tovagliolo che usate però pensavo ecco di fare vedete una cosa del genere vediamo se mette bene a fuoco sì quindi io ne ho preparati un po', praticamente servono a decorare anche, vedete, la parte laterale e a dare comunque anche un pochino di luce, perché ho immaginato che, insomma, magari era un po' scuro il discorso qui del, della garza, però mi piaceva per non fare le solite cose solo con il colore, tutte, tutte soft, allora volevo provare un po' a fare questa cosa qua però devo dire che a me il risultato non, non dispiace poi fatemi sapere voi se questa cosa così un po' diversa può andare oppure no chiaramente è difficile fare delle cose un po' diverse perché ci sono tantissime cose cose belle e, insomma per proprio cercare di provare, perché poi bisogna provare eh, anche a fare le cose altrimenti uno non può sapere se se, se possono venire bene oppure no e quindi ho voluto provare questa cosa qua ne metterei anche un'altra qua così e nello stesso modo quindi vedete così e nello stesso modo vado a decorare anche dall'altra parte quindi ho riempito vedete tutto il bordo con i miei spilli le mie paillettes e le mie perline vedete questo è l'effetto carino, sono contenta è venuto come immaginavo adesso poi devo andare gli vado a fare un po' di sfumatura qua intorno così vediamo un po' se rimane ancora più ancora più in rilievo quindi Mm, sì, faccio subito la sfumatura direi perché così poi passiamo alla decorazione finale nella parte superiore e posteriore del nostro ovetto allora per sfumature quello che avrete visto in tantissimi dei miei video eh, io uso il color ombra di stamperia allegro ma potete utilizzare il nero il grigio potete utilizzare quello che avete insomma quello che volete un colore più scuro eh, rispetto al tovagliolo che utilizzate o al colore del, del, della garza che utilizzate la mia garza è grigia quindi quest'ombra è un grigio scuro io utilizzo il grigio scuro acqua mettiamo una punta ma proprio una punta di colore Qui, in questo modo per poter bagnare il pennello dopodiché questo pennello a scalpello vedete obliquo tovagliolo di carta per asciugarlo un po lo bagno bene poi lo asciugo leggermente bagno solo la parte vedete della punta con il mio colore e quindi il pennello con l'acqua e la punta solo bagnata praticamente quando io appoggio tutto il pennello perché è importantissimo appoggiare tutto il pennello lascia praticamente la sfumatura in questo modo qui a seconda di quanto bagnate la punta del pennello la sfumatura vi verrà più o meno pronunciata io sono sempre per le sfumature un pochino più delicate quindi lo farò, la farò così in questo modo vado a ripassare tutto il mio contorno della garza proprio perché quasi come se fosse un diciamo un bordo rotto di un uovo. Ecco, potrebbe essere, potrebbe essere un così un'interpretazione. In effetti, non ci avevo neanche pensato all'inizio, però potrebbe anche dare quella sensazione, e mi piace, è venuta fuori da sola. Ecco, vedete. In questo modo, facendo questa sfumatura, tutto ciò che c'è dietro subito risalta molto di più, diventa ancora più tridimensionale. E quindi in questo modo andiamo a fare tutto l'uovo, quindi sia sul fronte che sul retro. Andiamo a fare tutte le sfumature. Allora, finito di fare la sfumatura intorno a tutto il contorno, sia sul fronte che sul retro. Così viene ancora più in rilievo la mia garza sul laterale. Adesso, visto che come sapete a me sta, fastidio, sta un po' fastidio sprecare le cose, ormai ve l'ho detto in tutti i modi, e visto che mi è avanzato un po' di colore di questa ombra, voglio provare con l'attrezzo che utilizzo, questo piccolino che utilizzo per fare i pieghi, dall'altro lato utilizzo per... Ehm, per imputire i fiori quindi con questo attrezzo qua voglio fare un, ancora, magari provare a decorare qua vicino a, ai mie, alle mie roselline semplicemente con i soliti tre puntini che riempiono un pochino non impegnano e sono carini guardate che belli che danno ancora un po' più di, di risalto al disegno facciamo ancora uno qui così Potete, se non avete questo attrezzo potete farlo anche col fondo piatto di, un, eh, di uno stuzzicadente, deve essere un qualcosa di piccolino e di piatto. Adesso andiamo ad, ad aggiungerlo un po' anche qui, così. Dove ci sono i ramettini, che sembra un proseguimento del fiore. Anche se è scuro non importa, perché in questo caso è giusto per richiamare un po' il grigio ecco direi che così può bastare vedete e a questo punto mi sa che questa parte qui la devo proprio boh, buttare via quindi andiamo a pulire e siamo a posto così ok allora per finire il mio, il mio uovo non mi resta che volevo decorarlo sia sopra che sotto con, eh, dunque, con queste cosine qua che avevo preso che non le ho mai usate sono proprio delle, delle finiture che probabilmente si utilizzano anche per fare i gioielli non lo so perché io quelle cose non, non ho mai provato a farle sinceramente però mi sono piaciute e ho immaginato di utilizzarlo in questo caso e eh, farei così allora stavo pensando un attimino come come poterlo decorare pensavo semplicemente di utilizzare uno spillo di questi qua lunghi in questo caso che potrebbe essere questo quindi lo punto vedete così è carino e lo vado a puntare boh, o nella parte superiore o nella parte inferiore, non lo so, non ho ancora deciso, perché faccio prima eh, quello, che voglio, quello che voglio fare per l'altro lato. Allora, voglio realizzare, eh, sapete che non so come si chiamano, quelle specie di un pendaglio praticamente eh, da appendere al mio uovo e lo voglio fare utilizzando il filo da ricamo quello che si utilizza per, il, per ricamare, per il punto croce, eccetera, perché anche quella nella, in un'altra fase della mia vita, dove ho ricamato di tutto e di più con tutti gli stili, ho utilizzato eh, questi, questi fili, e ne, ho, e ne ho veramente tanti, quindi ho deciso di utilizzarli per fare questo pendaglio, allora facciamo così, dunque vi faccio vedere come, come lo faccio, allora, mi faccio girare sulla mano ecco facciamo una lunghezza più o meno così tanto poi dovrò tagliarlo per uniformarlo ok quindi creiamo uno spessore che che mi piaccia ho bisogno ancora di filo allora facciamo così ok direi che questo come spessore può andare bene allora taglio il mio filo più basso e adesso con questo filo qui vado praticamente semplicemente a bloccare il tutto facendo così un nodo nella parte superiore adesso sto cercando di farvelo vedere senza appoggiarmi così ok quindi abbiamo bloccato da uno dei due lati il mio cerchio di fili ora con dell'altro filo io vedete in questo caso ne utilizzo uno che non è proprio identico perché è finito quello però è un grigio leggermente leggermente più chiaro ma neanche si vede quindi vado a prendere questo filo qui se trovo il capo ho fatto un casino ok ok Là, lo, lo lascio lungo perché anche questo andrà annodato ecco lo lascio, ne lascio un pezzo più lungo perché vediamo se riesco a farlo ne lascio un pezzo più lungo perché anche qui dovrò andare a fare il nodo e adesso vado a creare intorno qui il mio blocco allora così sempre questo che mi dà fastidio ma facendo un po' di attenzione ok vado a girarlo un po' di volte finché vi piace eh? non è che c'è una regola facciamo ancora una volta così direi che è abbastanza e taglio il filo e vado anche qui a fare un nodo adesso senza appoggiarmi potrebbe essere un problema ma ci proviamo così ok perché una volta fatto uno dovrebbe essere perfetto facciamo il nodo così ok vedete il nostro pendaglietto è da finire ancora con la forbicina cosa vado a fare vado Qui ho fatto un bel nodo, eh? un bel nodo stretto, poi con questo filo non si, si disca più. Ora con le forbici vado a tagliare qua vicino dove ho fatto il nodo, perché altrimenti quei filini rimangono più sollevati degli altri e non sono belli. Invece noi andiamo a tagliare proprio sul bordo. E poi non ci resta nient'altro da fare che infilare la forbice nel basso, così, e tagliare la parte sotto dopodiché lo sistemiamo con le mani vedete così e andiamo ad uniformare con la forbice facendo un taglio netto per avere i fili tutti uguali in questo modo forbice che taglia chiaramente perché se sennò... no ok avete visto che è semplice e abbiamo creato la nostra decorazione infatti non ne ho utilizzata una già fatta proprio perché volevo farvi vedere come semplice crearsela quindi non, non c'è bisogno di ora la mia idea vediamo se se funziona allora intanto recuperare un ago che avevo avevo preso sembrava di aver preso e che non trovo allora va bene vi devo mettere un attimo in pausa perché eh, devo cercarlo allora sono riuscita a recuperare l'ago che era dietri, dietro un po di cose e non lo vedevo anche perché ci vedo sempre meno come vi dico sempre adesso se riesco a infilarlo se riesco a infilare il filo con l'ago procediamo Sì, ce l'ho fatto infatti mi sono eh, munita <ride> di aghi con, con la cruna bella larga perché altrimenti eh, la vedo grigia allora l'idea è questa utilizzare delle perline che chiaramente hanno il foro un pochino speriamo che entri questo vediamo sì perfetto allora delle perline da inserire però devo già ho fatto una stupidaggine perché volevo ma no quasi quasi no allora allora facciamo così, va? vediamo come viene vediamo se ci piace inserisco un po' di perline così adesso si tratta di capire se questo devo metterlo in alto o in basso però adesso allora, facciamo così, ne facciamo una prova e decido perché non lo so vediamo dove mi piace di più allora inseriamo un po' di perline intanto da creare un minimo di lunghezza perché l'idea potrebbe essere o metterlo oh, non saprei neanche o metterlo qua sotto che è anche bello forse oppure metterlo qua sopra no, direi che è più bello sotto sì, allora no facciamo così, queste sono troppe ne devo togliere un po' perché secondo me viene un po' troppo lungo un pendaglio così, sì, non mi piace allora no, facciamo così togliamo due perline ok ora vediamo se funziona quello che è in mente perché non ne sono sicura devo provare quindi io faccio così ho lasciato solo tre perline adesso vado a infilare la mia cupolettina così vediamo un po eh se può essere un'idea ok allora faccio così: creo un nodo qui intanto per bloccare questo, questo filo in modo che non esca così, facciamo pure tre nodi, ok. Ok, e adesso si sì, dovrebbe funzionare, vado a tagliare in modo che tanto, ormai ho fatto i nodi e quindi non si non esce niente vado a tagliare raso in modo che non esca fuori dalla, dalla mia cupoletta e con il mio spillo, secondo me funziona, lo tolgo da qui, vado a inserire lo spillo dentro vedete dentro la cupolettina tanto non gli dà fastidio il così riesco proprio a, a bloccarlo qua sotto in questo modo però devo mettere della colla perché ho allargato il buco con, ehm, con il, lo stuzzicadenti ah ecco vedete questo era lo stuzzicadenti che vi dicevo prima questo stuzzicadente lungo, ha il fondo piatto rotondo quindi per fare i, i, i cerchietti, i bottoncini qua che ho fatto i puntini che ho fatto potrebbe andare bene anche quello allora questo però in questo caso devo assolutamente andare a mettere della colla perché, eh, perché altrimenti esce ora questa è una soluzione un po così eh, un po' casalinga volendo si poteva mettere un fil di ferro col gancetto che entrava dentro però mi sembra un lavoro un pochino più secondo me così tiene lo stesso per cui si può anche io adesso lo punto qui lo punto fuori dal buco che avevo fatto con ehm, con lo stuzzicadenti così rimane fermo poi lo andrò pian piano ad incollare quindi vedete che l'effetto è questo che direi che non è male e invece in alto a questo punto dobbiamo fare dobbiamo mettere il nostro allora posiamo questo qua così pensavo di mettere il anche qui il lo spillo ne prendiamo un altro sempre bianco così da questi questo è lungo siamo a posto però volevo provare a fare un'altra cosa allora riprendiamo l'ago che ho di nuovo perso non ci credo ecco ecco no questo è lo spillo l'ho messo mamma mia che brutta cosa non vederci più così non lo trovo boh. devo ricercarlo perso di nuovo ah no no, qua sotto sotto la, la forbice allora stavo pensando vediamo se si può fare perché voglio creare mettere anche un filo per poterla eventualmente legare per cui filare l'ago così mettere la perlina così ok lo riesco e in questo modo ok, ho creato un fermo vedete in questo modo il mio filo che è ben bloccato e adesso infilo il mio spillo e lo faccio passare anche lui all'interno così della mia perlina non so se è chiaro è eh, questa procedura qui Ecco, in questo modo io cos'ho la perlina che blocca il tutto il mio filo per poterlo legare e semplicemente con questo posso andare a puntarlo qui perfettamente al centro in questo modo qua ok quindi vedete che così ho anche il filo perché voglio lasciare un po di filo per eventualmente legarlo da qualche parte quindi taglio ok per cui questo è il risultato finale adesso poi andrò a mettere della colla a caldo sotto i due i due fermi sia qui che qui così sono sicura che non si stacca più però indipendentemente da quello il lavoro finito è questo qui e direi che no, eh, non sapevo bene quale sarebbe stata la resa però fatemi sapere a me non dispiace anche il video di oggi è terminato come vi avevo preannunciato è stato un lavoro direi semplice il risultato finale a me piace direi che è venuto carino e senza la necessità di avere chissà quale materiale e se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi, e se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo non vi rubo più tempo, e come dico sempre buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao ciao!